eccoci nel mio ufficio ufficiale che è il mio terrazzo, terrazzo di casa qui a Malaga allora eh, oggi ti voglio parlare, <ride> ormai l'ho smontata, oggi ti voglio, ti voglio far vedere come creare un tatticone con una pinza da batteria che si trovi dal cinese a un euro, una canna da lancio da Decathlon che la puoi trovare dai 3 Fino ai 7 metri Così Poi, vabbè Il nastro isolante Ovviamente io lo faccio in maniera più rozza possibile Però comunque funziona, sono so, Più o meno sono 10 anni che utilizzo La canna, il tatticone, il vigliacco Non so come la vuoi chiamare, insomma Poi una pinza E un moschettone Allora, eh, guarda, per quanto mi riguarda ti dico eh, Lo utilizzo perché, soprattutto in Spagna i primi rinvii sono a 4-5 metri da terra e tra l'altro sono convinto che così sia molto più sicuro perché? Perché se uno mette un rinvio da terra e eh, ci arriva quindi a 2 metri se, se cade dal primo al secondo rinvio arrivi per terra comunque quindi un rinvio messo basso in realtà ti dà l'illusione di essere nella sicurezza in realtà non lo sei e la stessa cosa eh, per il secondo se uno casca appunto mettendo il secondo se il primo è basso mettendo il secondo con la corda in mano arrivi comunque per terra quindi mettere il primo alto dove ci si può arrivare con una canna è sicuramente eh, più sicuro più sicuro poi poi c'è anche la seconda funzione di questo cioè io no, voglio, voglio provarmi una via eh, in maniera veloce senza stancarmi più di tanto nei tentativi e quindi, che faccio? Io mi vado prima, vado a posizionarmi i rinvii, ho una catena di rinvii, portandomela presso questa, catena, questa canna. E dopodiché, posizionando la catena di rinvii, mi tiro su artificialmente, mi guardo le prese dove sono le prese e dove sono i moschettonaggi. In questa maniera io riesco a, a studiarmela più velocemente, senza fare tentativi andando a cercare dove stanno le prese. Con la canna, metto, metto una catena di rinvii lo allungo su in cima mi ci tiro su, mi assicuro e poi cerco le prese in questa maniera la sicurezza è risolta e tra l'altro la, il lavoro diventa molto più veloce certo, ovviamente questo sono vie super lavorate è ovvio che questo non vale a vista e né ti leva comunque il gusto dell'avventura né una via che comunque è comunque prossima a te quindi se tu una via la puoi fare al primo o al secondo giro è inutile che tu vai su artificialmente perché non c'ha senso questo non c'è senso però sicuramente per metterti i primi due rinvii o eh, il primo in questo caso in Spagna da terra eh, è utilissimo poi magari farò dei video per spiegare come lo utilizzo in ogni caso canna da lancio telescopica questa è un 6 metri che preferisco io avere una canna abbastanza lunga vedete c'è un tappo e c'è tutti gli elementi dentro ok questa è la canna Successivamente abbiamo questa è la pinza di de carica delle batterie, proprio quelle dove si mette, qua si attacca il, il polo della batteria. Non so se ci sono ancora più quelle moderne, comunque, comunque questa qua si trova dal cinese, qua c'hanno delle manopole rosse, io in realtà questa qui vabbè, ovviamente è molto utilizzata e chiaramente non la butto finché non mi si rompe. Qua come puoi ben vedere c'ha dei canali dove io ci infilerò dentro la canna e poi la assicurerò con questo nastro qua poi comunque va ripassato questo perché comunque avere il ferro esposto non mi piace mai poi anche perché poi questo è carbonio, questo è ferro, dice si parafulmine cioè nel senso che te lo prendi tu il fulmine in ogni caso anche qui il ferro comunque nel fer il ferro con il moschettone non frena bene quindi io metterò anche qui nastro isolante che dà un po' di superficie da gommata dà un po' di aderenza, un po' di attrito e quindi garantisce la tenuta del moschettone sopra quindi iniziamo l'operazione allora prima cosa tiro fuori gli elementi gli elementi che tiro fuori in questa modalità qua sono quelli di testa ovviamente io non utilizzerò questi ultra leggeri, ma cerco di utilizzare senza veramente levare l'ingrezza lunghezza. tale che levandone due di elementi qua ho levato già 50 cm ora qui il mio dubbio è mettere questo qui su questo elemento qui o metterlo su questo cosa cambia? cambia è eh, che praticamente la flessibilità della canna ovviamente più lo metti lontano più flette uno due questo comunque è più fino e quindi eh, rischia comunque uno di flettere di più e due di rompersi quindi devo capire un po' questa cosa e in più anche essendo molto fine è più anche difficile ancorarla ancorarlo io in realtà tenderei, guarda, io in genere ho sempre lottato a fare quello più grosso, ma in questo caso a te ti consiglio di usare quello più grosso, perché comunque all'inizio ti devi prendere un po' la mano e tenderei a romperlo. Questa è la mia terza, la prima, vabbè, non l'ho rotta proprio io, però comunque, uno, già il fatto che uno presta la canna già è sicuro, è quasi garantito che te, che te la rompa. Eh, perché comunque questa qui, queste canne sono ultra leggere, ultra performanti quindi vanno, vanno, vanno fatte lavorare in verticale se vengono fatte lavorare in orizzontale non è come la pesca ovviamente la canna cioè questa qui è un altro tipo di utilizzo, utilizzando un moschettone non utilizziamo, vabbè, insomma è un'altra cosa, è un'altra funzione quindi comunque ogni... utilizzare orizzontale, rag ragazzi, si rom ok, detto ciò, ora allora, che faccio? i primi due intanto li vado a fissare in modo tale che comunque questi io non li levo, non li butto, li mantengo dentro per darmi rigidità, per mantenere la rigidità, quindi le lascio fuori un pezzettino e me lo blocco, sicuramente ora la luminosità farà abbastanza schifo, però spero che comunque capisci il sistema, quindi la faccio rientrare, non, a, non tutto perché la devo bloccare, quindi do un girello qua, gli do un giro di nastro e poi lo infilo dentro e poi gli do un altro giro su quest'altra su quest'altra qua ok ora ho detto che era quest'altro quindi ora che faccio stessa cosa infilo dentro questa cerco di infilargliela anche col nastro in modo da incastrarla ok poi l'avanzo lo leggo con quest'altra ecco in maniera tale da renderlo più rigido questo poi in ogni caso ora faccio dei giri qui proprio per non mandare a contatto la grafite con queste e dargli un po' più di attrito perché la grafite, vabbè il carbonio scusa, il carbonio con queco, scusami il carbonio invece, ecco vedi già che io lo inserisco così qua dentro già con l'attrito del nastro che è gommoso tende a fissarti, comunque cerco di farlo abbastanza grosso ok mi riprendo pure la punta proprio per evitare che mi vada dentro, se va un pezzo libero dentro, rischia poi di incastrarsi, si sfibrano e la fibra di carbonio e micidiale taglia tutto, quindi rischierebbe poi di rompere, se, se questo si sgancia e va dentro libera, rischia poi di rompere, si infila negli altri ele elementi e li rompe, un macello, quindi comunque cerca di fissarli e tenerli bloccati là, poi infilo questo qui, ok, cerco di infilarlo più dentro possibile ok, okay così qui c'è ovviamente il nastro nero non si vede niente nabbeata ok vado a bloccare con la pinza le alette pare fatta apposta questa cosa ok in questa maniera qua ok così bene comunque non, non, non voglio stringere troppo e vorrei comunque che questo abbia un attrito ma non troppo e poi rigiro partendo da sotto, il nastro da sotto, quindi prendendo appunto l'elemento rivado verso l'alto ovviamente chi è un artigiano saprà farlo mille volte meglio di me però intanto ti faccio vedere piuttosto l'idea l'idea di come va fatto ok io fino a su comunque le cose troppo rigide tenderanno comunque a spezzarsi quindi è inutile che c'è una cosa troppo rigida l'importante è che ce l'hai ecco perfetta perfettissimo io do un'altra stretta un po più stretta un po più forte vado quasi a sfruttare l'elasticità del nastro quindi a metterlo in tiro ok in questa maniera qua ok taglio rozzo con la bocca Ovviamente chi è un po' malato di finitura a me mi odierà, io sono un praticone, ok. E questa è la canna, io metto il moschettone qua, questo ovviamente con la leve a filo, il moschettone con la leve a filo, funzionano un po' male, però un pochetto già funziona. Come vedete, vedete la differenza, vabbè, lavora male comunque nel caso, però questo potrebbe già bastare, abbastare, io così allungo e vado. O meno vado a 5 metri e mezzo non ti dico 6 però ecco, 5 metri e 70 così con questa canna questo è uno poi per portarlo io ti faccio vedere un altro sistema per agganciarlo addosso allora, innanzitutto io faccio prendo un pezzo di nastro lo arrotolo quindi lo divido a metà da un terzo a un altro terzo così Ok, detto questo, faccio una soletta qua, lo metto qua, guarda qui, bim, ok, ok. Se proprio hai paura ne fai due, ne puoi fare un altro, comunque questo qui tiene tantissimo, eccolo qua, asoletta, per agganciarla, isola quello posteriore di aggancio, comunque non dà per niente fastidio. Ok, il porta materiali posteriore, si chiama così, <ride> porta materiali posteriore. Ok, addirittura un po' largo, però notate questo, io questo c'ha doppia funzione, per evitare che appunto quando vado in giro questo me lo perde io che faccio? guarda, mi ha detto un po' fortuna perché non l'avevo calcolato però mi ha detto sederino io in questa maniera che faccio? apro la pinza faccio entrare dentro cosa e mi sono creato anche il blocco così per andare in giro questo non giro non solo più qui devi stare attento che questo ferro su ferro tende a svitarsi quindi io in genere ci do, ci do una battuta qua Proprio sulla vite, quello lì serve per cambiare gli elementi. Quindi, comunque, anche se ti, ti si rompe, tu non buttarla la canna perché gli elementi ti possono servire. Comprala un'altra al limite, però, gli elementi li puoi utilizzare quelli di ricambio. Ok, allora un'altra cosa: qua, qua sotto c'è un buco. Io il, un altro errore che feci è che tappai il buco. Invece, questo buco è fondamentale per l'aria per gli elementi, proprio quando li tiri, tiri giù. Se tappi il buco, schioppa cioè si rompe la canna perché l'aria gli serve proprio per fare mangiare tanto ma guarda più o me, per me è pronta eccolo qua quanto ci ho messo? messo più a chiacchierare che a farla alla fine la canna poi per l'utilizzo ti posso dare già un'indicazione io la poggio a terra Beh, ovviamente sgancio questo la poggio a terra la canna la poggio a terra e incomincio da qui metto il moschettone nel primo metto la corda nel, se, nel primo rinvio metto moschettone e corda quando sono in parete invece metto solo catene di moschettone 2-3 per, per accorciarmi ovviamente vedrai che sarà difficile comunque azzerare i movimenti e proprio ridurre l'artificiale a zero cioè comunque devi saper arrampicare e così l'allungo da terra distendendola bu, bu, bu. poi se non arriva la prendo in mano e mi allungo così stessa cosa se sto in via non la lascio comunque eh, agganciata perché sennò tendo a romperla la sgancio dalla mano ovviamente devi fare molta attenzione a non ammazzare quello che fa sicura e dalla mano io governo la governo se c'hai paura puoi allongiarla però lavorare con, la, con questa attaccata all'imbrago no, non si può fare vabbè comunque poi magari farò un video deciso boh, spero di esserti di averti dato una cosa utile per me è importantissimo perché perché io ho tre fratture tre operazioni alle ginocchia quindi ho detto per me questa qui è la mia garanzia di arrampicata insomma anche perché non mi va più di farmi male né di andare ancora all'ospedale e quindi niente mi garantisco la mia sicurezza con questa canna alla prossima ciao